Creare è ciò che ci definisce, lo facciamo dai tempi antichi, quando c'erano ancora i uomini delle caverne che scrivevano, cercavano di raccontare delle storie, segnavano sui muri delle loro caverne, fino alla scrittura, ai libri, ai romanzi, al creare le storie, i racconti, a fare i film e i video poi. È il concetto stesso di espressione che è quello che mi interessa di più di tutti, è un concetto che appartiene a tutti quanti, non solo a me e non solo a te che guardi questo video. Ed è importante per me che ognuno mantenga la propria vena creativa, la propria voglia di esprimersi perché viviamo in una società che continuamente ci massacra di informazioni, di contenuti, di cose create da altre persone ed è quindi importante per noi, oltre ad assorbirle, a riuscire a creare qualcosa di personale, di vostro, di nostro, che può essere appunto un racconto, un piccolo testo, una storia, un libro, un video, un film, qualsiasi cosa, oggi più che mai è importante farlo perché abbiamo tutti i mezzi possibili per poterlo fare e perché tutti lo possano fare da casa propria senza quasi neanche spendere eh, dei capitali enormi ognuno deve un po' andare a coltivare quella che è la propria vena creativa, la propria creatività crescere un po' il bambino che abbiamo dentro di noi, che ha voglia di giocare, di provare, di immaginare. Ed è un po' quello che io voglio fare con questo canale, cioè voglio appoggiarmi alle cose che mi piacciono di più, che possono essere film, serie tv, racconti, eh, storie, eh, piccole frasi dalle quali prendo spunto, ciò che più mi piace, per poi andare a raccontare quello che sono io, perché parlando di ciò che mi piace viene fuori anche quella che è un po' la mia personalità, la mia persona, quella che è la mia realtà. Quindi quello che voglio dire con questo breve video è che è importante creare ed è importante per tutti voi e spero che io si muova qualcosa nei vostri animi perché? perché ognuno di voi può avere l'opportunità di farlo liberamente, in qualsiasi modo vuole, non importa, l'importante è che trovi qualcosa da fare, qualcosa per esprimere ciò che ha dentro e che magari le parole non bastano. Basta veramente poco per creare qualcosa nel cuore delle altre persone, che può essere appunto un video brevissimo come questo, che magari può entrarvi e smuovervi qualcosa, basta una semplice frase per costruire una storia. E la storia che può essere quella di questo canale è questa. L'ultimo uomo sulla terra è seduto da solo nella sua stanza. A un certo punto sente bussare alla porta.